grazie presidente e, ovviamente noi eh, approveremo questa mozione perché il tema è molto delicato e siamo molto eh, attenti ai diritti delle persone con disabilità sempre talmente attenti che abbiamo anche riaperto i termini del bando eh, per eh, poter usufruire del trasporto disabili quindi ovviamente chiederemo agli uffici di fare questa queste valutazioni quindi di valutare la possibilità di eh, continuare questo servizio nel, nel, diritto, eh, cioè, diciamo, nel rispetto dei diritti de di queste persone disabili quindi anche del loro diritto allo sport e soprattutto nel rispetto eh, del delle leggi vigenti noi siamo eh, sicuri che faranno questo cosa che magari in passato non è stata fatta grazie